Ehi dio cane non mi conviene l'arma Dio porco Ma che cazzo ha sta a fare qua Dio basta No Ok, okay. ci serve un piano B Finito l'ora di diritto Serve il covid di 2.0 Sì Però stavolta deve fare tante vittime c'è il tempo, appena, appena finito con questo Minimo un miliardo E ciò non dovrà coinvolgere Nessun paese europeo Ci sto O democratico Ci sto Putin un po' meno ma ok Putin è democratico Come democratico È democratico Putin Quello lì è stato eletto. Più o meno, però. Che cretinio! Ah, questo qua è l'albero di burba. Sì. abbattilo a qua. No, scherzo. Voglio bene, alla 38-110. Quello. Pensa a quello che sto buildando. Sì, sì. Io penso l'altro. Ma che spara a me quello? Ah, a me ancora visto. Perché spara a me questo? Quando Perché a me mi ha ancora spavano. visto? Dove sei? Pensaiamo a me. Oh oh, oh. oh. E Curati. È la fine. Curati. Ah, me arriva! Oh. Dì lì, lì. Lo resta. Caccato. Beh. Arriva l'altro. beh io lo faccio Marco guardalo 100 109 Marco lì perché è Marco? c'è lo skin di Marco? Eh. arriva l'altro dietro ok facendo tanti danni io no? no, no, Uno quasi è morto Dietro, dietro, dietro, dietro! Vero. Morto. Torna dietro. si lo so. E c'è chi non Da bovina. Sì. dietro. Morto uno. Sparava, non ho mai. Guarda il mio lupo, guarda il lupo. 110 è quello, 110 è quello. 110 una terra. Preso. Eh. Ce l'ho qua davanti, ce l'ho. Oh, che cazzo. Addio, preso. Eh, tua madre. Porco Dio. Ero senza un cazzo Dio, merda. Ok. Ah, a me da corda mia di non seguirti la prossima volta. Peresso riesci a venire da me. Eh, un attimo Leo. No, ma no, non riesco. Vai. Eh, Dio cane, non mi cambia l'arma. Dio porco. Ma che cazzo ha sta a fare qua, Dio bastardo? <ride> Eccolo, è l'ultimo, quello. E infatti mi sta sparando a me, sto figlio di puttana. Aspetta, che ci riprendiamo, bastarde Le corone sono sparite. A me ci devi 30 corone, sappilo. L'ho ammazzato con la pistoletta.